32 aperture, 11 borghi sulla nostra regione, fanno vedere angoli del territorio che normalmente rimangono inesplorati e non conosciuti, quindi un plauso a questo tipo di iniziative per noi sono fondamentali perché va bene un turismo di massa ma un turismo culturale consapevole che possa scoprire le bellezze e le peculiarità dell'Abruzzo per noi è fondamentale da sostenere. La proposta è molto varia, si parte dai borghi per arrivare a percorsi naturalistici, percorsi storici, eh, urbani, eh, palazzi privati mai aperti al pubblico, eh, chiese di diverso, diversa natura, monasteri, Sant'Angelo in Ocre, che è una, una chiesa meravigliosa eh, edificata su una rupe nel 1400, oppure che so, percorso naturalistico a Bolognano, eh, cascata e una piscina naturale immersa nel verde, oppure posso... Dirvi la passeggiata dalla collina per arrivare al mare sulla costa dei Trabocchi e capire come funzionano i Trabocchi, salire su un peschereccio per vedere come funziona un peschereccio, entrare in un ex campo di prigionia della seconda guerra mondiale, eh, oggi caserma dei Carabinieri, insomma bisogna prendere l'elenco, vedere e visitarli tutti.